Salve a tutti, in questo video tutorial vi spiegherò un buon sistema per fare karaoke con Linux. Allora, premesso che degli amici mi hanno già proposto altri programmi che sono tutti eh, nativi per Linux per fare karaoke, e li ho provati ma non sono soddisfacenti come il sistema che vi sto proponendo. Il sistema che vi sto proponendo è un kit di suoni in SF2 adatto per fare il karaoke e un programma per Windows da far girare sotto Wine. E voi direte, ah far girare i programmi per Windows? Sì, perché van Basco, il programma che utilizzeremo è gratuito, è utilizzabile ed è molto buono e vi farò vedere tutto il suo funzionamento. Poi se voi trovate un sistema per Linux migliore di quello che ho proposto io fatemelo sapere. Che lo proverò e magari farò un nuovo tutorial dicendo che finalmente esiste qualcosa di meglio sotto Linux nativo il sistema che vi sto proponendo è formato da un kit di suoni sf2 che bisogna caricare in QSINT dentro a QSINT nella sezione setup io ho caricato un kit di suoni con p font si chiama ed è più di un giga questo kit di suoni comprende tutti i suoni general midi, in modo che qualunque file midi gli diamo impasto, suoni bene, perché ci sono altri kit di suoni, come quello che provavo eh, nel tutorial prima, insieme a Zinad, che magari hanno solo piano, quindi non vanno bene perché un solo strumento non è sufficiente per far suonare un brano midi. Bisogna avere un kit di suoni adatto per i MIDI, quindi deve essere come comprensivo di tutti i 128 suoni MIDI più tipi di batterie. Una volta che avete aperto e caricato in QSynth il vostro kit di suoni, potete aprire Vambasco e appena lo aprite se premete play non suonerà niente. Bisogna andare su impostazioni, nello standard è impostato come MIDI mapper e per quello che non sta suonando troverete synth input Port, che è la porta del nostro Q synth, basta fare ok. Adesso carico un brano, metto in play. la purezza del suono che viene data dal synth eh, Q-Synth e copy font però la cosa interessante è che qua potete aumentare la velocità se volete suonarci sopra potete modificare il pitch se è più alto o più basso se dovete cantarci, qua avete una buona lista dei brani che potete caricare e li fate andare uno dietro l'altro e voi direte: beh, questo ce l'hanno quasi tutti i synth per Linux. Sì, ma non li ho visto proprio così graficamente fatto bene. Adesso vi carico un altro brano. La cosa interessante è che c'è un fonetto che è in questo caso è il piano, che sta facendo la melodia. Posso anche disabilitarlo se sono bravissimo a cantare non mi serve la traccia di ascolto sotto per andare con la melodia giusta. E magari posso dare fuori il tempo perché non ho la traccia sotto che mi dà la ritmica della melodia esatta. Ok, fino adesso abbiamo visto cose abbastanza banali, c'è cioè suoni fatti bene con il Cussint e il Van Basco. E voi direte: ok, allora, perché Ivo sta proponendo Van Basco e non altri programmi? Io lo propongo per questa cosa qui, perché adesso eh, vi lancio questo brano qui. Adesso la cosa strana è che qua, in questa sezione, vedete che c'è scritto introduzione. Perché Van Basco intercetta se il brano ha il testo per i garofani? La cosa bella è che si può spostare questo cioè pannello dove si vuole, quindi anche sul secondo monitor o sull'equivalente del vostro proiettore se avete collegato il portatile al proiettore e l'avete detto il secondo monitor al proiettore. Vedete come si illuminano bene le scritte quando bisogna cantare volendo si può premere sul simbolo per ingrandire e nel secondo monitor o nel proiettore voi vedete così grande fatto così il bel karaoke questa è la cosa che non ho ancora trovato fatta così bene in un sistema per karaoke per il seduto che ci fai piangere la braccia il tutorial per oggi al prossimo tutorial